Cari amici di Politicamente Scorretto, ci troviamo questo pomeriggio con Antonio Otaglia, autore del libro Statale 106. Volevo chiedere per prima cosa di cosa tratta il suo libro. Grazie. Sì, il libro è un viaggio. È un... Viaggio lungo questa Statale 106, che è una um, strada statale che si snoda in Calabria, sulla costa Ionica. È una strada eh, con dei panorami bellissimi, ma è anche una strada con un'alta densità di fenomeni criminali. Ho pensato che percorrere tutta la strada eh, sarebbe servito a raccontare eh, la portata del fenomeno ndrangheta, Quindi mh, il libro è strutturato con capitoli che rimandano a vari chilometri, della Statale 106 e ehm, per ogni capitolo vengono raccontate poi delle storie che dato che la portata dell'Andrangheta è globale si stanno andando veramente dalla Statale 106 in giro per tutto il mondo quindi dalla Germania al, ehm, al Canada all'Australia eh, e tutto questo per provare a dare un, ehm, una portata una visione della portata globale del fenomeno Andrangheta Ora lei, come ha spiegato, sta cercando di evidenziare eh, la potenza che è l'andrangheta che sicuramente in Italia fra le mafie e le, e le organizzazioni criminali è quella più organizzata, quella più strutturata, quella più grande e addirittura come per esempio ha dichiarato il giudice Nicola Gratteri è forse la mafia più grossa al mondo o una, o una di queste. Volevo chiedere, secondo lei, parlando a livello giornalistico, in Italia c'è la giusta libertà di stampa per poter trattare di questi temi nel modo corretto? Credo che ci sia la giusta libertà di stampa, assolutamente siamo un paese eh, contrariamente a quello che si può credere normalmente, nel quale comunque non ci sono delle vere censure. Quello che succede però è che mh, i, la censura avviene in una maniera diversa, quindi ehm, eh, in qualche modo facendo calare l'interesse per dei temi di eh, respiro sociale, cercando di appiattire l'informazione giornalistica sistematicamente su eh, delle eh, questioni che non sono davvero di interesse. Interesse pubblico, Allora eh, si mh, in qualche modo sprofonda eh, tutto il discorso pubblico eh, su questioni che eh, non riguardano direttamente eh, l'interesse e quindi appunto lo stesso discorso sulla criminalità organizzata eh, rimane in secondo piano. Forse è questa la vera mancanza di libertà. Noi per esempio possiamo ricordarci eh, negli anni a cavallo fra gli anni 80 e inizio anni 90 in cui c'è stato il più grande scossone a livello italiano ma anche mondiale nella lotta contro la, crimina contro la criminalità organizzata e insomma, che in quel periodo nel e nel male comunque eh, la lotta alla mafia e alla criminalità in quel caso parliamo di Cosa Nostra, quindi l'origine delle mafie e se ne parlava era un argomento... Al centro dell'attenzione per esempio possiamo eh, ricordarci eh, le trasmissioni congiunte fra santoro e maurizio costanzo e le continue partecipazioni te televisive di, del giudice falcone e di altri suoi colleghi poi dopo c'è stato il 1992 le bombe del 1993 e dal 1994 si è continuato a parlare di mafia ma un po come se fosse un fenomeno passato volevo chiederle per perché questo e eh, perché eh, si parla si tratta un argomento così importante come se fosse una cosa già vinta, sconfitta, quando in realtà non è così. Cosa dovrebbe fare il giornalismo italiano e anche le istituzioni per poter riportare al centro eh, eh, del dibattito mediatico questo argomento e in che modo si potrebbe sul serio eh, combattere e sconfiggere una volta per tutte eh, questo fenomeno che è assolutamente dannoso per tutta la popolazione mondiale e soprattutto per il nostro paese dove è nata. Allora penso che effettivamente negli anni 90 ci sia stato un momento specialmente eh, dopo appunto le stragi, eh, le omicidi di Falcone e Borsellino dopo le bombe nel quale c'è stata una risposta molto dura da parte dello Stato nei confronti di Cosa Nostra e questo forse ci ha spinto anche poi successivamente con il crollo della Prima Repubblica anche forse un po' ad abbassare eh, la guardia. Mm, questi fenomeni nel frattempo sono diventati altro eh, credo che mm, eh, ci siamo abituati a vederli un po' meno sparare eh, e abbiamo pensato che eh, fossero scomparsi o diventati più, più deboli. Cosa nostra è stata effettivamente indebolita ma non è sconfitta. Eh, L'andrangheta la camorra sono molto forti eh, però come dire sparano di meno. Credo che eh, se riuscissimo a fare passare il messaggio per cui eh, la criminalità organizzata è cattiva per l'economia, impoverisce tutti quanti, fa diventare tutti quanti più poveri. E, mh, in qualche modo questo aumenterebbe la consapevolezza di tutti quanti. È un qualcosa che colpisce direttamente il nostro stile di vita, le nostre tasche. Eh, non è vero che fanno circolare più ricchezza, ovviamente la sottraggono, e mh, quando anche ehm, le persone meno attente capiscono di essere defraudate da questi se fenomeni, allora forse lì la consapevolezza si può alzare davvero. Allora, lei, come ricordiamo è agli amici da casa, eh, si occupa per Radio 24 di affari esteri. Volevo chiedere che ruolo occupa l'Italia. Eh, nella criminalità nell'ambito della criminalità organizzata globale e, allora è, è complicato perché tendiamo a pensare a queste realtà come a um, eh, delle realtà quasi monolitiche e quindi c'è l'andrangheta, la camorra o non lo so, la triade, le triadi cinesi, in realtà sono uh, situazioni molto più sfumate. È vero che uh, l'andrangheta per esempio ha un, uh, una sorta di mh, uh, regolamento che è, ahimè è abbastanza preciso, però mh, diventa tutto più sfumato perché queste organizzazioni poi di fatto vanno a colpire dove c'è ricchezza, dove c'è denaro e quindi capita che appunto si mettano in contatto e in, in accordo tra loro. Ehm, credo che l'Italia abbia un ruolo importante eh, paradossalmente non solo nella uh, nascita del fenomeno ma anche nel contrasto perché per esempio per scrivere Statole 106 mh, sono andato in Canada e, mh, ho fatto anche vari viaggi altrove e comunque moltissime forze dell'ordine straniere si basano sulle indagini e delle uh, forze dell'ordine italiane che hanno fatto da battistrada sul fenomeno quindi ecco un ruolo centrale anche nella prevenzione okay. e faccio un'ultima domanda allora, i politici attuali, eh, spesso per eh, ovviamente cercare di prendere più consensi a livello proprio nazionale, eh, trattano molte tematiche. Però da anni purtroppo eh, non pronunciano più la parola mafia, la parola criminalità. Perché questo? Eh, credo che ci sia un, uh, un calo di interesse perché si, crea, si è creata una mentalità che in qualche modo pensa quasi che si possa convivere con questo fenomeno. Um, ovviamente ci sono politici che non hanno mai abbassato la guardia altri che invece hanno mantenuto uh, un atteggiamento molto più cauto non bisogna mai fare di tutta, tutta l'erban fascia però mh, penso che ci sia stata forse una sorta di, di, di rassegnazione e ribadisco la questione può essere soprattutto economica eh, anche le persone che eh, sono meno interessate a lottare questi fenomeni quando si sentono colpite e perché quello che succede eh, nel portafogli allora forse possono riconsiderare tutta la questione Ringraziamo Antonio Taglia e vi suggeriamo di continuare a seguire Politicamente Scorretto sui nostri social. Grazie.